Zombie Apocalypse Allora raga, finalmente sto riuscendo a registrare un altro video come promesso per i pennelli sporchi e voilà. Vedete? Non so cosa si possa vedere, però, mi sto lavando, vedete? No, non vedete niente, vabbè, comunque, faccio come posso, ragazzi. E focalizzare i suoi Il signore Vedete? Sono i pennelli puliti. Mm -hmm. Ora questi li vado a mettere dentro un bicchiere, perché sennò così non si asciugano più. Li metto ovviamente nella mia postazione di trucco, ok? E niente. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ok, ciao. Mettete un bel like di supporto, un commentino e iscrivetevi. Ciao. ciao. ciao.